grido pace, pace, si sta concludendo la manifestazione promossa oggi a Roma dalla coalizione Europe for Peace, la piazza adesso inizierà a svuotarsi, hanno preso la parola a nome degli organizzatori Don Luigi Ciotti di Libera che ha ricordato... Il sogno di Don Tonino Bello, di un'Europa di pace e un'Europa invece, diceva Don Tonino Bello che da casa comune si è fatta cassa comune, un mercato ingiusto, come hanno ripetuto anche Andrea Riccardi della Comunità di Sant'Egidio e in chiusura Landini, segretario generale della CGL, un'economia che uccide una guerra in Ucraina che è anche figlia di un'economia, che pensa al profitto, che guarda prima al valore del denaro, prima di quello della vita umana. In piazza c'è un popolo che non è un popolo della pace, ma è fatto di persone, di volti, che hanno voluto appunto, metterci la faccia, arrivare fino a qui a Roma, in piazza San Giovanni per dire sì ad un negoziato che faccia follire, finire la follia di questa guerra che, come è stato ribadito nella piazza oggi, paventa anche il rischio di un possibile uso della forza nucleare. In questo senso andrà ribadendo l'impegno per l'Italia razzificato in contatto con la produzione delle armi italiane. e includiamo ah, con le della piazza e della